felici e contenti. Adesso, bambine, andiamo a fare la nanna, che domani si va a scuola. Mamma, ma che um, Niente, una bambola che ho trovato oggi, anzi in realtà pensavo l'avesse ordinata papà. Voi sapete qualcosa di questa bambola? No. Ok, poi chiederò a lui. Dai, bimbe, dormite adesso. Buonanotte. Mm. Buonanotte. Buonanotte. spiegherai da dove arrivi mm hmm, mm hmm, mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Chucky, cosa ci fai qui? Come hai fatto a uscire dalla scatola? Le bambine! Mi sto facendo troppi problemi solo perché sei un po' brutta Adesso vado a dormire, ci vediamo domani